Il presidente del Coni Lombardia, presente per la prima nazione FI del Lombardo, una bella stagione quella che si è conclusa per il mondo dell'atletica leggera e i Coni sempre presenti anche come ringraziamento e forma di premiazione. Beh, diciamo che l'atletica è la resina dell'Olimpiadi, dell quindi è una, è una disciplina sportiva sicuramente, se non la più importante, tra le più importanti. Quindi, Lombardia è presente in fila, in fila e quindi beh, sono degli amici. Sì. So che c'era Azio eh, Jones, presidente nazionale, grazie a il nostro consigliere di giunta. Quindi, era il minimo essere qua. Però, poi, è una bella festa, un'assemblea, la partenza delle, delle attività dell'atletica. Quindi, in un anno come questo, speciale dove avremo l'esposizione universale e dovremo ospitare un po' tutti i paesi. Per cui dovremmo darci da fare per organizzare qualche cosa in piazza, nei parchi in caso di maltempo magari qualche impianto indoor però dobbiamo mettere in mostra tutte le nostre qualità organizzative e tecniche delle varie discipline sportive per cui chiaramente un'assemblea un regionale della FIDAL era, era giusto essere Senti, sì, sì, è voluto mancare in settimana un grande amico dello sport come Aquiletti so che hai voluto fargli un omaggio come poi. Ma insomma, Angelo è stato perché poi ci si dimentica le persone. Angelo è stato un grande, un grande protagonista della squadra, il grande Milan eh, quando si ricorda spesso di Rivera, eh, di Pulicini, di Maldini, Cesare. però Angelo era un portatore d'acqua. Sembrava una persona molto a modo, Non è che ci frequentassimo tanto, però quando mi capitava di vederlo, insomma una persona sempre col sorriso, per purtroppo ci ha lasciato, quindi credo che doverosamente voluto, vogliamo essere presente al suo funerale col gonfalone, credo che sia una piccola cosa particolare per una persona che ha fatto tanto, un eccellente secondo me lombarda, che ha fa fatto tanto per il calcio lombardo, non solo per il Milan, e quindi credo che sia un dovere questo. Grazie a Pelleggi ma stasera per SporSmall.it è tutto, grazie.